salve a tutte e tutti care amiche ed amici che mi seguite qui ancora una volta il vostro sante il tema del giorno sarà questa storia eh, delle palme a piazza del duomo a milano non ho fatto il un video tempestivamente sull'argomento quando è scoppiata la barra quando è scoppiata la gazzarra ma hanno riproposto così a lungo il tema che non mi posso sottrarre dal fare un video perché è veramente incredibile è qualcosa di surrealista come nei film di federico fellini eh qualcosa di assurdo di per sé può essere di dubbio gusto mettere delle palme nella piazza del duomo a milano ma non è questo il punto già da più di 16 anni molti commerci molte attività commerciali molti negozi molto indotto commerciale del terziario molte piccole e medie e grandi industrie stanno chiudendo i loro battenti a milano c'erano un sacco di bar e di caffè noi italiani modestamente di caffè ce ne intendiamo tanto al sud come al nord ne prepariamo di tutti i tipi alla napoletana al caffè espresso l'italiano di tutti i tipi insomma ma ci abbiamo proprio bisogno che questa starbucks venga in italia a aprire delle succursali e faccia questa pagliacciata di fronte al duomo di milano mettendo delle palme per sponsorizzare il suo locale E poi io mi dico che cos'è questo starbucks ci mettono crema di noccioline eh, crema di cacao fanno dei centrifugati non sono dei cappuccini non sono neanche dei francescani ma eh, sono non so dei delle cose strane sono delle cose stranissime dei centrifugati degli sbattuti ma uè, dove è andato a finire il gusto per il vero caffè all'italiana che poi comunque la colpa è anche di noi italiani che magari andremo perché ci, ci rifilano delle americanate a un prezzo molto basso ci andremo a comprare questi starbucks a meno del costo di un caffè ma vuoi mettere un vero espresso all'italiana con un centrifugato da, da un quarto di litro, con crema di arachidi, con tutte queste, addirittura arricchito con sapori artificiali alla mora, alla fragola, alla banana, al cetriolo. Cosa avrebbe detto Totò? Cosa avrebbe detto Peppino de Filippo? Del cappuccino all'americanata. È veramente un qualche cosa da non ridire poi hanno fatto mettere le palme a piazza del duomo per promuovere la loro attività commerciale perché dicono che portano lavoro ma tutti i bar che nel frattempo hanno chiuso e continueranno a chiudere grazie a queste multinazionali e dove li mettiamo dove mettiamo tutti i baristi rimasti disoccupati tutti i gestori di bar magari loro si portano il caffè americano e, e le marche italiane dove sono andate a finire magari già da tempo ce le hanno comprate gli stranieri e quindi noi ci lamentiamo che perdiamo posti di lavoro, che perdiamo industrie, che perdiamo fabbriche, che perdiamo comparti industriali, che perdiamo piccole e medie imprese, che perdiamo... Non ci scordiamo che anche i bar sono delle imprese, che perdiamo posti di lavoro, che perdiamo qualificazione professionale, che perdiamo eh, baristi, che perdiamo bar, che perdiamo locali, eh, che perdiamo consumo interno. Certo ci vengono questi starbucks queste compagnie dall'estero a insegnarci a noi come bere come preparare bene il cappuccino con la cannuccia come se fosse un frappè ecco il termine che non mi veniva questi starbucks sono, fanno del cappuccino un frappè io ho visto qualcosa in internet fanno un cappuccino che è più caffellate poi ci mettono delle schiume di arachidi di eh, fragola eh, centrifugano tutto come in un frappè e ci mettono eh, quelle perline di zucchero colorate e le noccioline eh, pezzetti di cioccolato ma a voi vi sembra quello un cappuccino quello è un frappè quindi io non sono contrario alle palme nel, nella piazza del duomo di milano ma sono contrario a ciò che rappresentano un colonialismo culturale di una multinazionale che ci fa chiudere i bar a milano in italia per venderci a noi italiani l'espresso il cappuccino e il caffè ma quanti saranno quelli che eh, in nome del risparmio o della novità perché bisogna essere aperti al nuovo andranno eh, in questi locali trascurando i bar nostrani e facendoli chiudere poi magari molti di loro si lamentano perché non hanno occupazione tu non vai al bar il garzone del bar non va nel negozio di frutta e verdura il chiude e quello che lavorava in frutta e verdura non va a comprarsi il cellulare vanno nelle multinazionali nelle, eh, nelle catene internazionali di negozi quindi tutti i locali chiudono poco a poco perché tutti vanno a comprare in queste multinazionali in questi negozi stranieri io io mi scuso care amiche ed amici con tutte e tutti voi se in questo video non saluterò esplicitamente nessuno perché primo non mi ricordo i nomi secondo come potete vedere piove fa freddo non ho portato i pizzetti con i nomi di nessuno e quindi non mi ricordo chi dovevo salutare ultimamente perché in un programma di speaker ho salutato eh, molta gente però c'è sempre qualcuno che vuole essere salutato da me comunque questo è stato il mio pensiero su sulle palme nella piazza del duomo di milano purtroppo il progresso è inarrestabile hanno tentato di incendiare una palma neanche ci sono riusciti perché il male in sé non è la palma. Il male è che faranno chiudere tutti i caffè in Italia e i bar per mettere questi locali eh, di multinazionali e fare perdere eh, la vera identità del caffè italiano con questi imbastardimenti. Allora mi scuso, a tutte e tutti quelli che avevo promesso di salutarli con un video ma è possibile visto che sono miei amici di facebook che io li taghi quando pubblico in facebook il video quindi è come se mi, vi menziono nel video o no fatemi sapere io quando eh, pubblicherò il video in facebook eh, vi tagherò uno per uno mi sembra che si possano mettere 10 tag o qualche cosa del genere o di più beh senz'altro da aggiungervi per non essere ripetitivo non dico monotono perché se mi seguite non mi considerate monotono però peccato che non ho parlato prima del tema perché magari avrei avuto molte visualizzazioni appena scoppiato lo scandalo io già pensavo queste cose che vi ho detto però non ho voluto battere il ferro finché era caldo, perché io non mi voglio eh, approfittare eh, della curiosità della gente. No, veramente avevo altro a cui pensare, a girare. Comunque, come vedete, piove, e il vostro amico saint chan con la nebbia e la foschia, Se ne... con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia non c'è magari molta nebbia non c'è foschia comunque fa rima come diceva beluschi no allora piove piove tantissimo vi ringrazio di seguirmi vi saluto con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia al prossimo video eh, non vi ho potuto menzionare quelli che mi hanno chiesto di menzionarli ma taggerò la pubblicazione in facebook Arrivederci e grazie.